Un piatto icona della cucina italiana che non ci delude mai, che ci viene sempre in aiuto anche quando non abbiamo idee su cosa cucinare oppure possiamo preparare la sera per il giorno dopo, sarà sempre un piatto perfetto. Di cosa parliamo? Della mitica frittatona, nel mio caso frittatona di cipollotti. State a vedere che spettacolo e buona visione! E finalmente la stagione dei cipollotti calabresi è iniziata sono disponibili anche nel nostro sito se volete sfizzi di calabria.com pertanto oggi andiamo a fare questa bellissima frittata partiamo appunto dai cipollotti che li andiamo a tagliare a pezzettini utilizzeremo sia il bulbo che è questa parte qui bianca che ovviamente anche le code queste, questa parte verde perché è ottima, soprattutto appunto nella frittata. Anche se io pure nel, nel sugo, quando vado a utilizzarlo, metto sempre anche questa parte verde perché mi piace particolarmente. Ovviamente prima sono stati lavati, vabbè, non c'è neanche bisogno di precisarlo, però. <ride> visto che qualcuno di voi poi mi, mi puntualizza le cose lo specifico sempre e andiamo a tagliarne 4. andiamo a fare una bella frittata perché a me la frittata piace che deve venire bella alta, morbida, compatta e soprattutto ricca una volta che abbiamo tagliato i cipollotti e le rispettive code eh, ci spostiamo sui fornelli e su una padella andiamo a mettere giusto un filino d'olio perché adesso dobbiamo far appassire, dobbiamo far ammorbidire la cipolla pertanto diamo una girata, una spolverata di sale subito in modo che eh, favorisca a, a, perde, a far uscire i liquidi di vegetazione alla cipolla stessa pertanto poi deve divenire stufata e bella morbida Diamo una girata e poi tranquillamente possiamo mettere un coperchio e lasciamo andare per un 10 minuti. Nel frattempo andiamo a preparare le uova. Andiamo a mettere nel nostro caso 6 belle uova delle nostre galline. Vedete che bel colore che hanno, assolutamente freschissime. Dobbiamo riconoscere che ormai la frittata di cipolle è diventata un classico della cucina italiana anche grazie al personaggio creato da Paolo Villaggio, il mitico ragionier Ugo Fantozzi che era un grandissimo appassionato della frittatona di cipolle, eh, che accompagnava con la sua birrona ghiacciata. Poi il finale <ride> lo, lo sapete tutti. Bene, una volta che abbiamo messo le uova in questa ciotola, andiamo a sbatterle, ma non per troppo tempo, basta già così. A questo punto andiamo a tagliare un, uh, 200 grammi, nel nostro caso, di provola silana. Uh, va benissimo anche del caciocavallo però io la preferisco con la provola silana in quanto poi fila molto di più. Andiamo ad aggiungere i tocchetti di formaggio al, alle uova e andiamo ancora una girata. Possiamo continuare poi con l'aggiunta di formaggio in questo caso io ho messo un mix di pecorino e parmigiano in modo che non viene troppo forte di pecorino e poi andiamo ad aggiungere la nostra salsiccia stagionata calabrese che darà ancora più gusto e più consistenza alla nostra frittata guardate che bel colore anche tutti i salumi calabresi li trovate disponibili presso il nostro sito sfizi di calabria vi ricordo che facciamo spedizioni in tutta italia e in tutte le nazioni che fanno parte della comunità europea pertanto non vi fate problemi tutti i prodotti che vi possono interessare vi arriveranno comodamente a casa con il corriere andiamo a tagliare a pezzettini la salsiccia io in questo caso ho messo quella dolce perché la mangerà anche il bambino però sta benissimo anche la salsiccia piccante allora diamo ancora una giratina e siamo a posto andiamo ad aggiungere a questo punto una bella manciata di prezzemolo fresco anch'esso è stato appena raccolto profumatissimo e sta benissimo nella frittata giriamo ancora una volta e vi ricordo se siete appena capitati per la prima volta nel nostro canale vi ricordo che sono disponibili oltre 500 video di cucina calabrese con tutte le ricette se vi fa piacere dateci un'occhiata soprattutto commentate, condividete ed iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e se ovviamente vi fa piacere così sarete avvisati ogni qualvolta uscirà un nuovo video basterà attivate la campanellina qui in basso a destra come avete visto la cipolla non appena è bella morbida la andiamo ad aggiungere alle uova diamo una girata e ci siamo possiamo tornare nuovamente ai fornelli perché adesso andiamo a fare la frittata vera e propria pertanto se la volete bella alta prendete una padella non troppo larga questo varia in base ovviamente alla quantità di uova che avete messo se avete messo 20 uova certamente ci vuole una padella più capiente io in questo caso ho preso quella adeguata in base alle 6 uova in modo che venga bella alta infatti avete visto che l'ha riempita tutta ed è quasi fino al bordo. A questo punto il segreto per la cottura ottimale è il tempo. Deve cuocere a fiamma lenta. Ogni tanto muovete con la paletta, così da farla cuocere in modo uniforme anche nella parte centrale e poi ricoprite con il coperchio e lasciatela cuocere il tempo di cottura per entrambi i lati complessivamente è stato intorno ai 15 minuti pertanto quando vi rendete conto che da un lato eh, è cotta in modo che già si stacca dalla padella in questo modo qua potete girarla vi aiutate o con un piatto più grande o con un coperchio e in questo modo qua e facilmente riuscirete a girarla senza troppi danni se poi dovreste romperla strapazzatela e sarà buona ugualmente a mali estremi, estremi rimedi rinnovo di nuovo nel dirvi che l'importante è la cottura lenta e la fiamma bassissima ecco il frittatone di cipolle prontissimo questo è ottimo da mangiare sia adesso appena fatta che soprattutto fredda io ad esempio andrò a metterla adesso nel pane che è calda e poi stasera la degusterò ma intanto tagliamole e andiamo a vedere dentro come si presenta. Guardate, tutti gli ingredienti ben definiti, cottura perfetta. La particolarità dei cipollotti è che in questo periodo sono tenerissimi e dolcissimi. Ed intanto finalmente vado a spaccare questa bellissima ciabattina casereccia accoglierà perfettamente la nostra frittatona andiamola a tagliare vi faccio vedere come ben alveolata all'interno guardate che spettacolo adesso andiamo a prendere il bel pezzo di frittatona ovviamente la metto tutta e guardate che casca proprio capita proprio a misura anzi devo fare solo un piccolo ritaglio da questa parte, vado a rifilare e vado a coprire lo spazio vuoto. A me il panino piace che deve essere riempito in ogni parte, altrimenti non lo mangio. Guardate qui che spettacolo, adesso lo lascio riposare e stasera lo assaggerò. Dite la verità, quando è spessa la frittata è tutta altra cosa, altrimenti mangerete pane e frittata, invece io voglio mangiare frittata e pane amma che bello ragazzi che soddisfazione questo lo potete mangiare h24 in qualsiasi momento della giornata il paninazzo con la frittata farà il suo figurone mi raccomando se volete dare un morso fatemelo sapere qui nei commenti provate a farla come avete visto è facilissimo io vi do appuntamento al prossimo video un grande abbraccio dalla calabria a tutti voi.